Buonasera, benvenute e benvenuti. Io sono Valentina Vivona di Codici Ricerca e Intervento e questo è il primo dialogo della serie I fantasmi non esistono con cui vogliamo approfondire la condizione eh, NIT in Italia. Forse conviene spiegare che cosa significa NIT. NIT è un acronimo, un acronimo in inglese con cui si identificano quei ragazzi e quelle ragazze tra i 15 e i 30-34 anni che non studiano né lavorano. Per il progetto LIKE di Codici stiamo valutando dei progetti di sviluppo personale eh, per ragazze e ragazzi con disabilità e problemi di salute mentale in condizione NIT e questo ci ha portato a interrogarci su cosa significhi NIT e in quanti modi si possa essere NIT nonché su quali siano gli strumenti esistenti di intervento in Italia. Per questa ragione lo scorso 2 febbraio abbiamo organizzato un webinar in, durante il quale insieme a CGL, Università Cattolica, AFOL, Città Metropolitana di Milano e Piazza dei Mestieri abbiamo cercato di andare a fondo di alcune questioni. E abbiamo capito che eh, la condizione NIT è più diffusa tra quelle persone che nascono e vivono una condizione di svantaggio, che sia questo sociale o, o territoriale. P ha un peso nascere al nord Italia oppure al sud, ha un peso nascere donna o uomo, solo per fare alcuni esempi. Abbiamo anche capito. Che le politiche e i servizi eh, giovanili, le, le politiche attive del lavoro, le, le politiche e i servizi sociali dovrebbero interagire di più tra di loro. E adesso attraverso quattro incontri online vogliamo approfondire quanto è emerso con chi opera direttamente sul campo. Per questa ragione oggi siamo qui con Benedetta Angiari di Fondazione Cariplo che è responsabile del progetto Network, con cui dal 2016 la fondazione ha inteso eh, in intercettare eh, quei ragazzi e quelle ragazze tra i 15 e i 24 anni in possesso al massimo della licenza media e, e disoccupati da più di tre mesi. Una fascia di popolazione giovane e fragile, considerando che il mercato del lavoro italiano eh, secondo diversi studi eh, si dimostra molto arido di opportunità perché ha un titolo di studio non elevato. E, e con lei inizieremo proprio chiedendole buonasera <ride> e benvenuta, grazie di aver accettato l'invito al nostro dialogo. E come nasce eh, l'idea di Network? e In che modo complementa quello che è lo strumento principale con cui non solo l'Italia ma tutti i paesi europei con un'alta disoccupazione giovanile si sono eh, dotati eh, per contrastare la condizione NIT, ossia garanzia giovani? Come interagisce con questo altro grande strumento nazionale? Allora, Buonasera, grazie innanzitutto per questo invito e per l'iniziativa del presente webinar e di questi dialoghi che consentono di diciamo, eh, tenere acceso un faro e alimentare eh, lo scambio e la riflessione sul fenomeno dei NEET, su cui eh, appunto politiche e soggetti privati come Fondazione Cariplo del Terzo Settore stanno cercando di, di identificare delle modalità di intervento. Eh, quindi come è nato Network? Network è nato eh, all'incirca nel 2016 quando mh, si incominciava a parlare del fenomeno dei NEET, eh, titoli sui giornali ma se ne conoscevano eh, poco i contorni nel corso di questi anni sono state fatte moltissime eh, avanzamenti rispetto a quella che è la conoscenza sull'eterogeneità dell'insieme dei ragazzi che non studiano e che non lavorano. Eh, quando siamo partiti nel 2016, eh, abbiamo incominciato con l'interrogarci a nostra volta su eh, chi facesse parte di questo insieme di ragazzi, quali caratteristiche avessero, eh, quali fossero le politiche ehm, e le progr i programmi allora esistenti. Eh, di supporto, di sostegno e di accompagnamento eh, alla transizione alla, alla vita adulta da parte di questi ragazzi. Quello che constatamo allora era la presenza di oltre eh, 2 milioni di nita a livello nazionale nel range di età 18-29 anni e una presenza significativa eh, di ragazzi con un basso titolo di studio ovvero un titolo di studio non superiore alla terza media, all'incirca il 40% di quell'insieme. Eh, L'altro approfondimento che abbiamo fatto è stato quello appunto di vedere quali fossero le iniziative in campo. Eh, in quegli stessi anni eh, si stava sperimentando e stava nascendo la garanzia giovani e le attività di monitoraggio che venivano effettuate del programma ci dicevano, soprattutto in regione Lombardia, che questa politica aveva anche una un buona capacità diciamo di intercettare ragazzi che non stavano né studiando né lavorando grazie anche alla presenza in regione di quello che era il sistema della dote unica su cui eh, si stava appoggiando ma di fatto ehm, le prese in carico riferite a ragazzi con un basso titolo di studio erano eh, significativamente più basse rispetto all'insieme dei ragazzi e quindi a fronte di una presenza significativa di giovani con bassa scolarizzazione, una difficoltà delle politiche pubbliche di ehm, raggiungere questo tipo di ragazzi, la scelta di Fondazione Cariplo è stata quella di posizionarsi eh, sui soggetti eh, più vulnerabili, quantomeno eh, per eh, una serie comune di, di requisiti che allora abbiamo identificato nell'età tra i 18 e 24 anni nell'avere per l'appunto un titolo di studio eh, non superiore alla licenza media e quindi tale da eh, diciamo costituire un fattore di svantaggio nell'accesso alle opportunità di lavoro eh, ragazzi che non si iscrivevano autonomamente a garanzia giovani alle politiche attive del lavoro quindi lo sforzo di fondazione è quello di andare a pescare ragazzi che sono al di fuori dei sistemi eh, formali e informali di, di intercettazione o presa in carico e eh, come anticipava prima ehm, con una disoccupazione di almeno tre mesi. Quindi eh, la scelta è stata quella di posizionarsi su un insieme definito con caratteristiche date di ragazzi che eh, la letteratura ci indicava e l'esperienza ci indicavano come quelli più bisognosi di un rafforzamento e di un supporto ulteriore. Pertanto anche nel rapporto con Garanzia Giovani, Fondazione Acariplo ha fatto lo sforzo di andare ad intercettare quei ragazzi che non si iscrivevano autonomamente a Garanzia Giovani con queste specifiche caratteristiche e, e quindi poi... Una volta intercettati e ingaggiati, avviare e proporre loro un'opportunità tir di tirocinio che era attivabile anche all'interno dei canali di garanzia giovani. Che okay. più o meno quando è partito il progetto nel 2016, quante erano le persone, diciamo, target del vostro progetto? Allora, in Regione Lombardia avevamo all'incirca 230.000 ragazzi. NIT 18-29 anni, per cui 100.000 ragazzi che potevano rispondere al nostro profilo. Oggi, a distanza di diversi anni, ci troviamo ancora con uno zoccolo duro di oltre 2 milioni di ragazzi e a un aumento del valore assoluto dei ragazzi in Lombardia in questa condizione perché siamo, abbiamo ben superato i 250. Uh, Mila giovani che non studiano, che non lavorano, e, e, e questo accade in una regione che eh, notoriamente tende ad offrire opportunità. Sì, e a proposito di questo, ci sono state due progettualità finora di Network, una che è, è durata dal 2016 al 2019 e l'altra che Interrotta, poi lei spiegherà meglio con la pandemia ed è ripresa nel 2021. E tra una progettualità e l'altra, quali sono state le lezioni apprese e quali quelle che ancora state imparando per questa e per altre possibili progettualità? Sì, allora il progetto è vero, ha avuto due fasi: eh, la prima fase è stata prepandemica e la seconda fase, invece, è stata mh, avviata nel 2021, quindi eh, nel pieno della pandemia o quando si stavano allentando le restrizioni che nei, nei, nei, mesi, nei diversi mesi precedenti costringevano al distanziamento e impedivano l'attivazione di tirocini ed è in, in fase di esaurimento in questo periodo. E, quindi eh, noi abbiamo concepito un impianto di progetto nel 2016 che prevedeva eh, diciamo una rete di soggetti a supporto e in affiancamento anzi a Fondazione Cariplo nel cercare di intervenire eh, a supporto dei ragazzi. E questa rete di soggetti era fatta sostanzialmente di tre partner, Mestieri Lombardia, Fondazione Adecco per le Pari Opportunità e l'Istituto Tognole, quindi eh, le competenze dell'Osservatorio Giovani per eh, consentirci di fare anche un'azione di monitoraggio e di valutazione dell'intervento. E soprattutto l'alleanza è stata con gli enti di terzo settore della Lombardia, eh, nel senso che Fondazione ha fatto un appello al terzo settore dicendo eh, mettetevi al nostro fianco e comunque aiutateci a offrire delle opportunità di tirocinio eh, a dei ragazzi eh, che hanno un profilo sulla carta di fragilità e di vulnerabilità che hanno difficoltà di accesso al mercato del lavoro e in virtù di quelle che sono le vostre competenze, la vostra attitudine ad accogliere eh, le persone mh, che possono avere delle vulnerabilità, consentite loro di fare un'esperienza di tirocinio, almeno della durata di sei mesi, eh, e di formazione di introduzione al lavoro. Quindi diciamo che la logica della prima fase del progetto eh, è stata quella eh, di, di aiutare i ragazzi a sporcare, diciamo, il loro curriculum vite ehm, e vivere un'esperienza all'interno di una rete di relazioni che fosse eh, costruttiva e che gli aiutasse anche a capire quali potevano essere eh, i loro talenti, le loro competenze e a superare determinate paure eh, che si possono avere rispetto al mondo del lavoro, alla possibilità di farcela, alla fiducia. Eh, rispetto a se stessi o a rispetto anche alle istituzioni. Eh, nel corso della pandemia ci siamo trovati a un forzato stop e ci siamo chiesti come saremmo potuti, come avremmo potuto comunque ehm, dare un segnale eh, di presenza anche nelle condizioni in cui ci trovavamo e, e quindi sono stati apportati dei correttivi al, al dispositivo introducendo delle modalità che fossero anche più flessibili e quindi anche dei percorsi di orientamento e di rafforzamento per quei giovani che presentavano un profilo di fragilità tale per cui anche l'avvio diretto al tirocinio poteva rappresentare o presentare dei fattori di rischio e dall'altro introdurre anche eh, dei moduli di formazione in ambito digitale ehm, per consentire loro online e quindi in una modalità da remoto di portare comunque a casa delle competenze poi spendibili sul mercato del lavoro. Eh, mi chiedeva degli apprendimenti eh, rispetto quindi al progetto. È cambiato il vostro approccio, il vostro ruolo tra una fase e l'altra? O cos'altro avete capito, aggiustato? Avete capito che funzionava anche? Sì, allora, il risultato di, di progetto, anche per dare un po' di dimensioni rispetto a quello che ha mosso Network in queste due edizioni del progetto, noi abbiamo ehm, avuto più di 300 enti di terzo settore che hanno aderito all'iniziativa mettendo a disposizione più di 700 posizioni di tirocinio oltre alle opportunità di cui dicevo prima. Abbiamo fatto questo grossissimo sforzo di intercettazione dei ragazzi, perché la vera sfida, e questo è l'apprendimento, o comunque il, il punto su cui eh, chiaramente si misurano tutte le progettazioni che lavorano con i NIT, è quello di intercettarli. Se sono al di fuori del sistema scolastico e del sistema del lavoro, eh, come possiamo identificarli, come possiamo raggiungerli, eh, come dite voi nel titolo della vostra iniziativa, non sono fantasmi, ma di fatto la percezione per chi li cerca è che lo siano. Eh, allora abbiamo eh, messo insieme all'incirca 47.000 nominativi di ragazzi che sulla carta avevano potenzialmente le caratteristiche dei beneficiari di network e questo l'abbiamo fatto andando ad attingere ai database dei centri per l'impiego che si sono resi disponibili a collaborare con noi e quindi il tema delle alleanze è sicuramente un tema chiave delle progettazioni che lavorano su questo target. Um, abbiamo acquisito i nominativi eh, delle agenzie per il lavoro eh, partner di network che avevano presentato un CV al, alle agenzie per il lavoro, quindi 18-24 anni che avevano detto di avere al massimo la licenza media e soprattutto nella fase 1 avevamo avuto un riscontro molto positivo rispetto all'utilizzo delle campagne online, avevamo realizzato delle campagne su Facebook che oggi può sembrare anacronistico ma nel 2016 non esistevano grandi sperimentazioni soprattutto di campagne eh, a carattere sociale che andassero ad intercettare questo target di ragazzi e mh, abbiamo avuto un riscontro molto positivo con la possibilità appunto di acquisire con un relativo sforzo, allora oltre 1500 candidature di ragazzi che hanno risposto a queste campagne, campagne che abbiamo rivolto ai ragazzi, ma anche ai genitori, in particolare alle mamme, perché eh, spesso e volentieri la rete di prossimità diventa eh, utile per poterli intercettare laddove la rete di prossimità non è uno dei fattori che poi magari rischiano invece di condurre alla condizione di nitta. E sul tema delle campagne, uno degli apprendimenti, è, perché poi nel corso degli anni con il cambiare di questi strumenti ci siamo posizionati anche su Instagram e su TikTok facendo sperimentazioni varie, abbiamo visto che diventa sempre più difficile perché sono degli spazi sempre più competitivi, sempre molto più, dove c'è sempre più esposizione anche di contenuti, anche di carattere commerciale. Ehm, e dove i ragazzi, seppur presenti, perché i ragazzi sono presenti sui social, ehm, hanno anche la capacità di rendersi invisibili, cioè il fatto che siano connessi non vuol dire che siano necessariamente reperibili. E quindi eh, noi siamo attraversati eh, da dei cambiamenti molto veloci nella nostra epoca, questa generazione in particolare è a sua volta attraversata da cambiamenti molto veloci e anche i canali social lo sono. Quindi uno degli apprendimenti sui canali social, ma in generale di progetto, è che questo tipo di iniziative eh, richiedono di, mh, un lavoro di continua manutenzione e una capacità da parte di chi li gestisce, di osservazione di quelli che sono i, i cambiamenti che ci attraversano e, e quindi la capacità di riadattare i programmi in maniera veloce e flessibile rispetto a questi mutamenti. Um. Sì, ok, tutto molto interessante. Quello che dice apre ha tantissime altre domande. Mi chiedevo se allora il vostro più grande investimento per intercettare eh, i ragazzi e le ragazze è stato nella campagna di comunicazione o ha funzionato di più il lavoro di rete? O se questi due elementi sono, hanno lo stesso peso? Allora, sicuramente dal punto di vista mh, numerico il grossi denominativi che abbiamo messo insieme è derivato da delle banche dati esistenti. Eh, poi Network è stato un grande laboratorio di conoscenza, nel senso che noi siamo partiti da 47.000 nominativi e abbiamo attivato 280 giovani all'incirca. Noi sappiamo tutto quello che è successo di tutti i nominativi dal momento in cui l'abbiamo acquisito al momento in cui eh, abbiamo fatto la verifica sui requisiti di ingresso nel progetto il tentativo di contatto telefonico, l'avvio della presa in carico, gli abbandoni, percorsi di successo e via di seguito. Quindi in questa attività di osservazione e di monitoraggio abbiamo potuto constatare che attraverso questi canali alternativi, chiamiamoli, quindi online, virtuali, di intercettazione, si riescono a raggiungere dei ragazzi che non sono presenti negli altri database, quindi questo cosa ci dice? Ci dice che attraverso la rete si possono raggiungere dei ragazzi che non si rivolgono ai circuiti formali eh, di ricerca di un'occupazione. Eh, abbiamo anche verificato eh, che è più facile attivare i ragazzi che si sono autocandidati ovviamente a un progetto rispetto a quelli che vengono pescati a freddo da, una, da un database perché sono ragazzi eh, innanzitutto che ci trasferiscono nel rispetto della normativa privacy dei contatti freschi ehm, che hanno avuto una prima attivazione nei confronti della nostra iniziativa e che quindi ehm, hanno più disponibilità ad ascoltare anche quella che è l'opportunità che si propone loro. Eh, un elemento che, che a noi ci ha molto colpito e che metto appunto a disposizione anche degli altri progetti che dovessero lavorare è che ehm, i, i contatti dei ragazzi sono facilmente reperibili nel senso che ehm, noi abbiamo fatto un tentativo di contatto telefonico eh, con oltre 10.000 ragazzi e quando dico un tentativo di contatto telefonico non vuol dire uno vuol dire che ciascun ragazzo abbiamo provato a contattarlo se non rispondeva più di dieci volte in giornate ed orari diversi, fin tanto da eh, diciamo classificare questo contatto come irreperibile. Ehm, la metà dei ragazzi hanno dei numeri di telefono che non sono più eh, la metà di quelli che non rispondono, quindi la metà non ha risposto e di quella metà eh, si tratta di ragazzi che hanno dei numeri di telefono non più raggiungibili o non più attivi. Eh, e quindi eh, diventa ancora più difficile se una volta che si acquisisce un nominativo, se poi quel, quel nominativo, e quel contatto non è più valido, non è più fruibile. Invece, le campagne online chiaramente nel momento in cui loro aderiscono trasferendo un contatto, e eh, diventa cruciale a proposito degli apprendimenti, come dire, eh, contattarli quanto prima e cercare di: eh, Comunque, stabilire un contatto, costruire una relazione di fiducia in maniera molto veloce perché sono contratti che si raffreddano molto facilmente, cioè eh, la relazione si gioca nei primissimi secondi di telefonata. Okay. Eh, giusto per chiarire ulteriormente, in termini di rispetto della privacy, quindi questo lavoro sulle banche dati era possibile perché avevate come partner... Eh, diciamo la fondazione ADECO o comunque dei centri per l'impiego sì e tutti i giovani gli è anche stata somministrata un'informativa privacy di progetto soprattutto nella fase 2 di progetto tutti i giovani sono transitati nella eh, adesione a network attraverso il sito fleggando di conseguenza eh, tutta l'informativa privacy e il trattamento per i dati e quali sono, tutto questo progetto si è svolto in Regione Lombardia, quali sono i percorsi, i luoghi, eh, le storie dei ragazzi e delle ragazze che hanno preso parte al progetto? Avete delineato un profilo o più profili? Sì, allora, l'insieme... Quello grande di partenza, diciamo, di, di, dei 250.000 ragazzi è, è, è variegato perché si trovano appunto i giovani che hanno il profilo dei beneficiari di network e poi quelli che hanno la laurea piuttosto che il diploma o che hanno un atteggiamento scoraggiato nei confronti del mercato del lavoro. Diciamo che anche dentro e sotto di network, che quindi eh, cercava di andare a lavorare, su insieme con caratteristiche più comuni ci siamo trovati di fronte a una varietà di, eh, di situazioni eh, connotate però quasi tutte quante da un livello di vulnerabilità sin più alto di quello che era la previsione iniziale quindi pur sapendo che andavamo a lavorare su dei soggetti potenzialmente dropout ehm, abbiamo scoperto Uh, che più della metà di questi ragazzi eh, hanno ovviamente percorsi accidentati, scolastici accidentati, uh, nuclei familiari relativamente supportivi, poco supportivi, um, percorsi di vita complicati. Uh, quindi si, abbiamo trovato conferma uh, sul fatto che spesso e volentieri uh, la ricaduta nella condizione di NIT è più comune tra ragazzi che hanno dei background socio svantaggiati, eh, che quindi ehm, si trovano ad incamminarsi nel percorso di transizione alla vita adulta con eh, più ostacoli rispetto agli altri. Eh, le storie sono le più svariate, cioè l'anedotica si spende perché abbiamo... Uh, incontrato ragazzi che appunto venivano da situazioni familiari molto complesse, genitori che a causa della crisi perdono il lavoro, con la perdita del lavoro si perde la casa, con la perdita della casa chiaramente eh, i figli e i ragazzi si trovano a dover fare delle scelte alternative ad andare a scuola per contribuire a quello che è il, il percorso insomma, il menaggio della famiglia, eh, piuttosto che ragazzi che hanno evidenziato all'inizio magari poca consapevolezza o abitudine Ehm, nel, nel, nell'approcciarsi durante i colloqui che venivano fatti pur essendo dei colloqui appunto che avevano attenzione rispetto alla, al profilo dei giovani che si presentavano eh, e che dovevano essere poi anche accompagnati nelle fasi successive del tirocinio quindi eh, la funzione di network era proprio quella di dire ti accompagno in una maniera mh, come dire attenta Uh, sia sostenere un colloquio, sia capire quali sono le regole dello stare nel mercato del lavoro in termini di rispetto degli orari, outfit se un posto di lavoro richiede un determinato codice rispetto ad un altro, um, modalità di stare nelle relazioni e ragazzi. Pur partendo da quella situazione di scarsa fiducia, spesso e volentieri scarsa autostima, auto efficacia, eccetera, nel momento in cui si riesce con le fatiche che, che fanno i progetti ad agganciarli, a portarli a bordo, si riesce a portarli a bordo dei progetti, tendenzialmente rispondono molto positivamente, cioè decidono, si mettono in gioco eh, e hanno entusiasmo rispetto appunto ad essere calati. In, in quelle relazioni che poi diventano costruttive, gratificanti e di soddisfazione. Nonostante le difficoltà, buona parte di loro ha avuto un avvicinamento al centro per l'impiego. Questo lo sottolineo perché come codice anche durante il webinar abbiamo anche messo un po' in discussione eh, l'elemento, il fattore dello sportello che in un certo senso costringe eh, i ragazzi e le ragazze a ad attivarsi mentre bisognerebbe forse eh, and andarli a cercare. E, questo c'è riscontro nel vostro progetto? Eh, di... Sì, lo confermo, nel senso che, mh, appunto, eh, l'operazione che abbiamo fatto noi è stata quella di cercarli attraverso le campagne o comunque acquisiti denominativi. Eh, cercare di stabilire un contatto. Eh, sono giovani eh, che difficilmente prendono l'iniziativa di andare a direttamente ad uno sportello. Quindi eh, quello che, che, che ci dicono i dati di network, ma in generale eh, chi osserva questo, questo fenomeno, quelle che sono le modalità con cui intervenire in maniera più efficace, si, si rende conto che lavorare anche in una logica di prossimità e ehm, stare nei luoghi che frequentano i giovani eh, per poi eventualmente indirizzarli gradualmente dopo che si è conquistata la fiducia e che quindi si costruisce una relazione verso quelle che sono gli istituti come i centri per l'impiego, piuttosto che le politiche per il lavoro, eh, diventa più che necessario. Eh, le chiederei soltanto eh, se mh, di offrirci uno spaccato sulla dimensione di genere, perché i dati ci mostrano che eh, le donne si trovano più spesso in condizioni NIT e con più difficoltà escono da questa condizione. E, e sulle condizioni anche territoriali, nel senso il progetto Network vi ha portato in città o anche nelle, nei centri abitati più piccoli della Regione Lombardia? Sì, allora il progetto ha coperto tutto il territorio della Regione Lombardia e in parte hanno guidato le posizioni di tirocinio che avevamo a disposizione, nel senso che noi siamo andati a cercare giovani laddove sapevamo che avevamo delle opportunità da offrire loro per non creare ulteriore frustrazione rispetto al fatto di cercare un ragazzo e poi non avere un tirocinio, un'opportunità da offrirgli. Eh, è vero che una volta che si identifica un ragazzo e lo si, diciamo, si registra la sua disponibilità a mettersi in gioco ehm, diventa anche facile o comunque possibile eh, sollecitare il territorio dove vive il ragazzo affinché ehm, venga messa a disposizione un'opportunità che possa essere in ambito non profit o in ambito profit perché la fase 2 del progetto si era aperta anche a questo e noi in due edizioni di network abbiamo di fatto raccolto candidature sia nell'ambito delle città eh, sia nelle valli piuttosto che nelle aree interne cioè c'è stata una, una presenza diffusa perché dicevo da un lato guidano le posizioni di tirocinio, dall'altro guidavano anche le candidature dei ragazzi che ci arrivavano attraverso le campagne e quindi sono candidature eh, che sono arrivate da tutte le province della Lombardia con una maggior presenza sulle città di, di Milano e sulle province di Bergamo, Brescia e di Varese che comunque numericamente sono più popolose delle altre. Eh, per quanto riguarda la questione di genere, c'è un tema, so che lo avete anche toccato nel webinar che si è svolto all'inizio di febbraio, um, in Italia mi risulta che sia maggiore la quota di femmine rispetto a quella degli uomini, si dividono a metà, lì circa il 50%, 52 forse sono donne, e Network è riuscito ad intercettare Um, un, un giovane su tre di quelli che, che siamo riusciti ad intercettare donna quelli che in proporzione però si riesce ad attivare più facilmente gli uomini uh, perché spesso e volentieri uh, pur essendo uh, 18-24 anni ci troviamo di fronte a, a, al tema dei carichi di cura che possono essere sia uh, giovani madri eh, ma anche giovani donne che si trovano nella condizione di dover appunto, assistere genitori eh, o parenti anziani. Eh, inoltre c'è anche un tema culturale eh, per cui può succedere che in determinati contesti non venga nemmeno favorito eh, poi quell'accesso quell al mercato del lavoro. Quindi sicuramente un tema di genere c'è. Cioè, eh, questo ci ricorda dell'importanza del pensare sì a, al lavoro, ma anche a, alle politiche sociali e di, di welfare che si possono sì. offrire per facilitare. Mi, mi piace portare... La, la storia di una ragazza che abbiamo attivato, e anzi si è attivata a un certo punto sul territorio di, di Bergamo, e una ragazza madre che arrivava dal sud Italia, era in, in Lombardia, eh, da qualche anno con una bambina piccola inserita all'interno di un'organizzazione inizialmente facendo anche dei, dei lavori di sanificazione, pulizia eccetera dentro un RSA, eh, stando all'interno di questa realtà eh, ha messo a fuoco che offriva anche eh, come dire, uno, servizi diversi come la mensa e quindi alla fine del tirocinio si è iscritta ad un corso di cucina per poi andarsi a riproporre all'ente che l'aveva inserita per essere inserita all'interno dello staff che si occupava della mensa. E quindi mh, ma dire, diventano proprio del, delle opportunità, come il titolo di questo dialogo, eh, per dei ragazzi e delle ragazze che appunto non sanno magari inizialmente bene come muoversi ma accompagnate, dopo aver visto direttamente delle cose, mettono anche loro direttamente maggiormente a fuoco quelli che possono essere i loro eh, percorsi e, e sviluppare una progettazione, perché un tema grossissimo è quello proprio di, eh, per, per, un po per questa generazione, eh, lavorare avendo una proiezione di se stessi rispetto a quello che vorrebbero fare. Vorrei adesso soffermarmi sugli elementi di replicabilità dei network, non solo per Fondazione Cari stessa, ma anche in altre regioni. Non so se avete molto avuto modo di ragionare su questo. E se vuole condividere qualche spunto. Sì, sì, noi siamo stati spesso e volentieri contattati da altre fondazioni e da altri soggetti per approfondire quello che era il nostro modello di intervento e verificare la fattibilità di implementarlo altrove. Eh, chiaramente ehm, è un modello piuttosto semplice eh, rispetto a quelli che sono gli assi che ho descritto prima, eh, va fatta una valutazione su quello che è il territorio su cui si prevede poi di eh, replicare o, o sviluppare un'iniziativa che sia similare. Um, quindi il consiglio che posso dare io ai soggetti che dovessero cominciare ad affacciarsi a questo tema è sicuramente fare un'analisi del fenomeno sul territorio su cui lavorano e fare un'analisi di quella che è anche la rete di soggetti eh, già presenti sul territorio che a diverso titolo possono intercettare questo tipo di ragazzi perché le alleanze eh, sono fondamentali, cioè è impensabile pensare di ehm, affrontare questo, questa questione sociale eh, in solitaria. Cioè bisogna che ciascuno, eh, la scuola, i servizi territoriali, i, gli oratori, le associazioni sportive la comunità, si facciano antenna eh, di eventuali ragazzi che versano eh, temporaneamente, quanto più temporaneamente possibile nella, nello stato di non studiare e non lavorare in modo da poi poterli accompagnare eh, con percorsi che siano anche quanto più eh, capaci di rispondere alle esigenze dei singoli nel senso che Network offre tirocini, orientamento e formazione in ambito digitale, eh, si fa quanto più possibile anche in sede di colloquio e di primo incontro per capire quali possono essere le inclinazioni e quindi non avviare un ragazzo a un tirocinio a caso, ma avviare un ragazzo a un tirocinio che matchi quanto più possibile quelle che sono le sue attitudini e i suoi desideri. Ok, posso chiederle qual, qual è stato l'investimento di Fondazione Cariplo in questo progetto in termini sia economici che di personale, che di figure di cui eh, si è sentito il bisogno? Sì, sì. allora questa è un'iniziativa che è gestita direttamente da Fondazione Cariplo, eh, come dicevo all'inizio, eh, con eh, tre partner e l'investimento è stato, diciamo, significativo da parte dei soggetti, di, diciamo, c'era un, un coordinatore per ciascuno di questi soggetti e una attività di raccordo piuttosto fitta eh, che ha visto in particolare lo svolgimento di una cabina di regia eh, a cadenza mensile o bimensile a seconda della, delle necessità All'interno della quale ci si andava a confrontare eh, costantemente rispetto a quelli che erano eh, le attività che svolgevamo, eh, gli esiti, i possibili correttivi, i punti di forza e quindi, come dicevo, sono dei progetti che chiedono una continua manutenzione. Eh, quindi, da parte di Fondazione e da parte di Mestieri Lombardia, Fondazione ADECO e l'Istituto Tognolo c'è stato un presidio eh, costante e poi c'è stato chiaramente un uh, ingaggio forte da parte delle agenzie per il lavoro uh, che sono connesse a Mestieri Lombardia e a Fondazione ADECO da parte degli operatori perché um, avvicinare un giovane con il profilo di network richiede molto più tempo che avvicinare eh, una, un NIT con la laurea e eh, che magari sta cercando un'occupazione. Eh, dal punto di vista economico, l'investimento di Fondazione Cariplo dal 2016 ad oggi è stato di all'incirca un milione eh, destinato. Uh, sia le attività di intercettazione, campagne online, uh, supporto agli enti di terzo settore ospitanti, um, i ragazzi uh, e via di seguito. Okay. In termini di lezioni apprese, parafrasando il titolo di questo dialogo, vi siete invece interrogati come gruppo di lavoro sull'opportunità del tirocinio. Si è rivelato un, un buono sbocco? O un buon ingresso nel mercato del lavoro o ha mostrato i suoi limiti sì ehm, allora il tirocinio ehm, ha chiaramente dei limiti eh, ma preferisco partire invece da quelle che sono le opportunità legate al tirocinio eh, perché stiamo parlando di ragazzi che spesso e volentieri sono alla loro prima esperienza di lavoro alla loro prima esperienza eh, di inserimento in delle realtà più strutturate. Eh, ci tengo a dire che sono ragazzi non completamente fermi, ma che magari hanno un'abitudine a stare nel mercato del lavoro in maniera più saltuaria, con dei contratti a chiamata o comunque con degli incarichi eh, spot di qualche giornata. Um, un tirocinio di sei mesi, Uh, inteso come è nato questo istituto, è quello di consentire di fare un percorso di formazione che sia professionalizzante. E io ritengo uh, che un tirocinio dove ci sia un tutor uh, all'interno degli enti ospitanti che svolge questa funzione di accompagnamento possa essere uno strumento idoneo um, ad a, a, a far fare un pezzo di strada a questi ragazzi nell'ingresso nel mercato del lavoro, in un ingresso che sia appunto più eh, progressivamente, quanto più consolidato eh, possibile. Eh, spesso e volentieri ci sono state delle storture eh, nell'utilizzo del tirocinio che hanno compromesso un po' la reputazione ehm, e quindi la, la percezione che sia un tirocinio non è lavoro e che spesso e volentieri può esserci sfruttamento dietro il tirocinio. Eh, quindi ehm, presentarsi a dei ragazzi offrendo un tirocinio può comportare, se non si trasferisce correttamente il senso di questo percorso, una risposta e un pregiudizio rispetto a quello che si va ad offrire. Avete mai considerato la possibilità di offrire altro qua? quale ad esempio l'apprendistato è troppo costoso o l'avete escluso per altre ragioni? Allora, le, delle riflessioni sono in corso. Come dicevo all'inizio, eh, diciamo che la, la, il progetto che per come l'abbiamo conosciuto oggi per come l'abbiamo eh, realizzato, è un'esperienza che si sta abbastanza esaurendo e stiamo facendo proprio una riflessione su come evolvere ulteriormente questo strumento. Quindi da questo punto di vista la Fondazione non arretra rispetto al fatto di stare su un tema eh, che richiede assolutamente presenza, costanza e continua anche revisione di quelle che sono le, le modalità di intervento. E quindi siamo proprio in questa fase ehm, di ripensamento volta anche ad offrire un maggior ventaglio di opportunità e a lavorare anche in una logica di maggior prossimità eh, con i ragazzi. Okay. Allora, la ringrazio molto. Adesso le riporto una domanda che è arrivata da, da Facebook eh, che chiedono ulteriori consigli per chi vuole intercettare NIT in una fascia di età ancora più ristretta, ossia tra i 14 e i 18 anni. Io penso che in quel caso possa essere un alleato la scuola, uh, la scuola, le, le famiglie e il tessuto di relazioni che escono più vicini ai ragazzi, come dicevo forse prima, è importante che la comunità faccia quanto più possibile d'antenna. Eh, bisogna ibridare eh, le, le modalità di, di intercettazione, per cui eh, cercare di promuovere quanto più possibile sull'online, nei luoghi anche virtuali in cui ci sono ragazzi, ehm, quello che gli viene proposto ed essere quanto più chiari ed onesti possibile rispetto all'opportunità che si offre ehm, in modo che sin da subito ci sia una, un rapporto quanto più franco possibile e ibridarlo anche con delle modalità che invece siano più di carattere eh, territoriale e quindi andando a costruire relazioni con uh, i soggetti che a diverso titolo si, si, si collocano sul territorio. Su 14-18 anni si sì, direi che la, la, la scuola, cioè cercare di capire ehm, e di raggiungere precocemente i ragazzi dispersi, perché una delle cose più complicate dei progetti che intervengono sui ragazzi è lavorare con ragazzi che si sono consolidati nella posizione di vita. Cioè più si, si resta inattivi e più è difficile eh, per usare la terminologia del professor Rosina, eh, tirarli fuori dal labirinto in cui rischiano di trovarsi. Sì, Infatti la mia domanda va nell'opposta direzione, nel senso, visto che i dati ci dicono che chi ha più di 30 anni uh, fa ancora più, difficoltà, ha ancora più difficoltà a uscire dalla condizione NIT, se avete pensato di allargare la fascia di intervento. Oh. Eh, allora eh, ci abbiamo pensato ed è possibile che venga allargata la fascia di intervento che al momento è 24 anni. Eh, bisogna poi considerare il fatto che le, le, le diverse, eh, come dire, corti d'età, classi d'età eh, hanno esigenze. E, e sono in una fase della vita diversa per cui per esempio in un progetto come Network eh, si è fatta come una, una scelta di campo una scelta molto precisa su un segmento e così. Adesso stiamo facendo questa valutazione perché di fatto la pandemia ha congelato due anni di vita di tutti quanti noi e in particolare dei giovani eh, che quindi si trovano più, più, più, più in difficoltà o più arretrati di quelli che potevano essere i loro coetanei eh, cinque anni fa e sempre una cosa che c'è evidente è che un'opportunità di tirocinio, come mi chiedeva prima, eh, tende ad essere meno appetibile per un ragazzo giovane eh, piuttosto che una, per una persona più adulta e più matura, perché chiaramente un 27enne, un 30enne sente più urgenza rispetto a un 18. Un diciottenne di incominciare ad inserirsi nel mercato del lavoro e laddove non ci riesce diversamente è anche disponibile a farlo attraverso un tirocinio e dando fiducia a un progetto come quello promosso da Fondazione Cari o gli altri che dovessero esserci sul territorio. Ok la ringrazio moltissimo per aver risposto a tutte le domande. Ehm adesso abbiamo voluto iniziare con questo diciamo grande progetto di fondazione cariplo perché ci sembrava un buon esempio locale territoriale di intervento su, sul territorio su una fascia di popolazione fragile e, nei prossimi incontri eh, parleremo con altri progetti anche più piccoli e ancora più specifici e, e quindi vi aspettiamo per il prossimo appuntamento che sarà il 23 marzo eh, sempre alle 18 su, sul nostro canale facebook adesso comunque passeranno dei cartelli dove ci saranno indicate tutte le date e anche come rimanere aggiornati io vi consiglio di seguire i canali social o iscrivervi alla nostra newsletter grazie mille ancora grazie a voi e buon lavoro agli enti soggetti e quanti si impegnano su questo fronte Ciao. Arrivederci, una sera.